Allora Presidente noi abbiamo sottoscritto e naturalmente voteremo favorevole all'ordine del giorno del PD ma non per complicità politica così come è stato appena detto dai consiglieri De Primo e Figliomeni eh, ma semplicemente perché impegnare la regione a eh, migliorare la normativa che ci consentirebbe poi di avanzare su tutti i progetti che abbiamo per eh, l'abolimento appunto di questo tipo di, eh, di servizio è <ride> la benvenuta, poi fa sorridere che proprio eh, I colleghi eh, lamentino l'impegno a collaborare con la Regione quando solo la scorsa settimana avremmo <ride> portato in aula almeno tre atti eh, che ci impegnavano a collaborare con la Regione non avendo nessun impegno da richiedere a questa amministrazione perché evidentemente non c'è effettivamente contestato nulla in particolare quindi naturalmente sono d'accordo rispetto all'ambiguità normativa che ha ripetuto il collega Pelonzi e eh, ripeto vo eh, voteremo favorevole, ne approfitto anche per rispondere ai tempi della eh, chiusura del regolamento eh, che certamente sono tempi lunghi perché ormai siamo a conoscenza dei tempi dell'amministrazione dell pubblica però eh, dal punto di vista ambientale eh, anche con, con l'assessora eh, Giuseppina, noi abbiamo potuto chiudere, siamo in fase di chiusura, scusate, dei regolamenti del verde, degli orti, del benessere animali. Siamo. Siamo. Posso continuare. Colleghi, cortesemente. E consigliere Velonzi, succede qualcosa? consigliere Angelucci consigliera Catini bene, possiamo riprendere prego consigliere consigliera Catini Ripeto che i tempi di chiusura del regolamento naturalmente sono lunghi, però siamo mh, dopo lunghi mesi di lavoro responsabile, direi, in chiusura insieme all'assessorato all'ambiente di regolamenti importanti, quali quello del verde, degli orti urbani, del benessere animale, ma anche tutti quelli inerenti al trasporto pubblico e anche in questo caso eh, relativo alla, alla trazione animale. E, mh, I tempi sono sono appunto dicevo consapevoli perché abbiamo dovuto tener conto di tutte quelle osservazioni tecniche e ehm e anche mh, rispetto appunto, alla normativa vigente che ci consentissero di approvare il regolamento senza alcun, ehm, ehm, senza alcun ricorso che avrebbe comunque aggiunto dei costi per i cittadini, approvare un regolamento che eh, ci avrebbe eh, alzato di moltissimo la percentuale di ricorso da parte anche degli stessi vetturini non sarebbe stato produttivo e non avrebbe consentito di portare velocemente a termine un regolamento che tutelasse quanto più più la salute eh, dei cavalli sì, un attimo favore. solo consigliera prima che concluda così allora colleghi silenzio in aula per favore consigliere Politi ci sono luoghi ad hoc per, per fare riunioni di gruppo consigliere eh, è giusto, è giusto, un attimo solo dei, dei possiamo far proseguire l'intervento alla collega bene Forse Presidente, eh, avevo detto che avrei chiuso, invece mi viene da aggiungere qualcos'altro. Dico giusta la perplessità dei colleghi perché si stanno chiedendo forse... Eh, di che cosa parliamo quando parliamo del regolamento sul, sul, trasporto, sul trasporto pubblico non di linea, perché non credo che i colleghi lo abbiano ben letto, innanzitutto hanno citato una eh, richiesta eh, relativa alla conversione delle licenze di cui loro non sono a conoscenza ci stanno chiedendo una cosa che in realtà è già presente nel regolamento vigente e che noi peraltro ci eh, portiamo nel regolamento eh, futuro, sempre relativo al trasporto a trazione animale non solo, naturalmente loro si chiederanno di che cosa Parliamo perché il regolamento attualmente vigente ha ancora le tariffe in lire, Presidente, nessuno ci ha mai voluto mettere le mani nel vecchio regolamento, quindi mh, è lecita la vostra perplessità anche in questo momento, vi starete chiedendo di che cosa parliamo perché non siete sufficientemente informati ed evidente grazie